Grazie, Presidente. Si tratta di un ordine del giorno che vede una, eh, il rafforzamento di un'attività un che già è stata portata avanti nel corso di questi, eh, di questi anni e soprattutto anche in accoglimento di quelle che sono le indicazioni del Consiglio del Municipio settimo che ha espresso parere favorevole alla proposta, in quanto all'interno della proposta di delibera in esame oggi all'Assemblea Capitolina si parla ovviamente del piano all'interno del piano di valorizzazione, anche del, dell'edificio dell'immobile che era della ex Vilanda, prima centro di accoglienza, il ponte che si trova su Viale Castrense 51-51A. Il municipio appunto ha richiesto, eh, anche per quanto riguarda i beni ricadenti nel, nel municipio, in particolare in Viale Castrense, eh, che potrebbero anche altri insomma, edifici essere presi in considerazione per il loro utilizzo e valorizzazione. Eh, a fronte di questo voglio ricordare che era stata eh, portata avanti un'attività di esame e eh, di analisi di quella che è la mobilità su quel territorio appunto tra eh, San Giovanni e Viale Castrense che è sicuramente un, una, una zona eh, ad alto eh, intensità insomma, dal punto di vista di traffico e che quindi eh, era stata oggetto di un approfondimento anche da parte della Commissione Mobilità nel 2017 proprio per ragionare su come ridisegnare la mobilità in quel quadrante. Proprio quindi per questo motivo dalla, dalla, da una parte abbiamo quindi l'intervento di valorizzazione di la, eh, per quanto riguarda quindi il la ex Filanda, dall'altra gli interventi legati alla mobilità e dall'altra ancora la possibilità quindi di ulteriori interventi sui mobili nell'area di Viale Castrense o comunque eh, l'Imitrofa e per questo motivo quindi abbiamo voluto rafforzare quell'osservazione quell che è stata eh, rappresentata all'Assemblea Capitolina da parte del Municipio con l'istituzione di un tavolo tecnico tra le strutture capitoline competenti quindi in materia di mobilità patrimonio urbanistica e della sovrintendenza con il Municipio Settimo finalizzato proprio a coordinare tutti gli interventi che insistono in questo momento su Viale eh, Castrense. Grazie,